Buonasera a tutti, eh, ringrazio le nostre ospiti, la professoressa Alessandra Pescarolo, autrice del libro Il lavoro delle donne nell'età contemporanea, che presenteremo questa sera, e Dalida D'Angelini, segretaria generale della CGL Toscana. Eh, per introdurre il ricco, approfondito e molto interessante lavoro della professoressa Pescarolo, vorrei partire da un'osservazione. Eh, il lavoro delle donne entra a far parte della ricerca storiografica solo a partire dagli anni 70. Mm. È un dato emblematico questo che riassume mh, quella che fra le tante caratteristiche del lavoro femminile rispetto alle quali eh, non entro nel merito perché emergeranno dalla discussione sul libro è stata per anni la caratteristica principale, la sua invisibilità nonostante appunto la sua continuità invece plurisecolare e il suo non essere riconosciuto ma anche vedremo a tratti, a momenti addirittura misconosciuto eh, non solo dal punto di vista normativo perché fino a un certo punto lo è anche stato ma soprattutto dal punto di vista sociale ed economico eh, il lavoro delle donne produttivo e anche riproduttivo è stato per tantissimi anni un lavoro ignorato eh, e ciò che non esiste purtroppo non può di fatto essere normato perché appunto non rileva. Eh, di fatto, come dimostra la professoressa Pescaloro, le donne hanno sempre lavorato, eh, fin dall'antichità, ma il loro lavoro è stato sempre privato del suo valore sociale, pur rappresentando da sempre una risorsa determinante per lo sviluppo economico e sociale. Eh, nel suo studio eh, la professoressa fa un passo indietro rispetto all'arco temporale trattato. L'arco temporale va dalla seconda metà dell'Ottocento ai giorni nostri. Eh, per dettagliare alcune caratteristiche del lavoro delle donne nell'antica Grecia, nell'antica Roma, nel Medioevo e nel Rinascimento, lo fa per indagare le radici storiche della svalutazione non solo del lavoro femminile ma proprio della soggettività delle donne. Eh, il libro quindi streccia eh, con tante tematiche che ricorrono quando si parla di lavoro femminile eh, e di tematiche di genere in generale. I pregiudizi, gli stereotipi, eh, stereotipi dai quali eh, deriva la sottovalutazione delle capacità femminili che hanno negli anni secoli prodotto eh, un sottoutilizzo eh, delle capacità delle donne la loro esclusione da tutti quei lavori che comportavano una maggiore autonomia e quindi anche più remunerativi. Eh, tutto ciò ha significato sancire, eh, non solo per legge perché per tanti anni lo è stato, la dipendenza economica delle donne eh, dalla componente maschile, dipendenza economica che poi è anche dipendenza sociale e psicologica e anch'essa è una forma di violenza. Eh, il modello di riferimento è stato ovviamente il modello patriarcale che ha poi escluso le donne da non solo dai lavori che dicevo prima ma proprio da tutte quelle attività mh, legate alla sfera pubblica e al prestigio sociale. Eh, un lavoro invisibile quindi e eh, relegato per tanti anni alla sfera privata eppure mi viene da dire un lavoro resistente. Mh, perché poi appunto lo vedremo, eh, che ehm, è stato anche simbolicamente rappresentato dalla definizione che gli uomini e le donne davano della propria occupazione. Mi ha colpito molto questa cosa, nelle testimonianze della seconda metà dell'Ottocento gli uomini utilizzavano il verbo essere accompagnato dall'indicazione della propria professione, quindi io sono un sarto, io sono un barbiere, cioè io sono. Eh, le donne invece utilizzavano il verbo fare, eh, elencando tutta una serie di attività produttive e riproduttive, domestiche ed extra una pluriattività. E questo aspetto quindi fa anche molto riflettere eh, su quello che era il livello per, di percezione identitaria mh, delle donne rispetto al lavoro, e identitaria in generale, in definirsi per ciò che si fa e non per il proprio ruolo. Uh, forse perché appunto ciò che non è riconosciuto effettivamente non ha un nome ciò che non ha un nome di fatto non ha identità uh, l'evoluzione di quanto uh, brevemente descritto è il moderno modello di, del male breadwinner l'uomo che porta a casa il pane l'uomo capofamiglia che con il suo lavoro si occupava del mantenimento della moglie e dei figli uh, modello questo che si intreccia con l'affermazione storica della borghesia ma anche con i processi di industrializzazione eh, ma che come appunto argomenta la professoressa pescarolo in verità si costruisce per fasi successive nel corso dei secoli mm, e nel corso dei secoli eh, il lavoro non riconosciuto delle donne è sempre continuato eh, porto l'esempio delle mezzadre, nelle mezzadre le mezzadre delle contadine che lavoravano con fatica eh, e cito qui una frase che mi è rimasta molto impressa eh, una disponibilità illimitata al lavoro era anzi enfatizzata nell'universo simbolico rurale come una qualità essenziale delle donne e delle spose dovevano farsi perdonare la loro inferiorità e la loro presenza eh, ciò nonostante eh, le donne, in questo caso le contadine e le mezzagre le hanno continuato a lavorare con un'etica del lavoro ed un'abnegazione fortissime che appunto non spariscono e che tanto che sono state comunque poi eh, da, da alcuni studi individuate come una sorta di pilastro occulto della società rurale. Le donne lavoravano appunto anche nelle fabbriche tedesche e novecentesche, le donne e le bambine che rappresentavano la maggioranza nelle ditte tessili e nelle manifatture dei tabacchi, e lavoravano in condizioni di semischiavitù, iso spesso isolate, cioè direi anzi nascoste quasi nei convitti religiosi annessi all alle fabbriche, eh, suscitando appunto anche una diffidenza sociale, che in alcuni casi, questo l'ho trovato anche interessante, eh, sfociò in una sorta di conflitto economico di genere, eh, perché durante i primi processi di industrializzazione nelle fabbriche tessili. Eh, gli imprenditori utilizzavano in misura massiccia le donne perché il loro lavoro era più competitivo rispetto a quello degli uomini e oltre a questo sottraevano eh, le donne alle industrie tessili domestico-familiari. Ora non mi soffermo ad approfondire questo tema eh, però l'ho trovato interessante perché sembra riprodurre mh, alcune dinamiche purtroppo ancora attuali nel mercato del lavoro fra insider ed outsider, quindi fra lavoratori contrattualizzati e qualificati e lavoratori precari a bassa qualifica e facilmente sostituibili, o fra lavoratori migranti e autoctoni. In realtà anche la legislazione eh, di tutela eh, del primo decennio del Novecento, quindi eh, la proibizione del lavoro notturno, eh, l'istituzione della cassa maternità, non erano in realtà finalizzate a tutelare la salute delle donne, quindi il corpo delle donne, ma eh, la loro capacità procreativa. Così, e anche qui cito un punto in testo dell'epoca che è riportato nel libro che è emblematico, da evitare che le donne minorenne si infiacchiscano e diano al paese generazioni di deboli ed infelici. Eh, e ancora appunto sempre nei primi anni del novecento eh, il caratterizzarsi di una forma di lavoro a domicilio eh, o, ma anche la presenza delle donne nel settore dei servizi e quindi l'inizio della segregazione orizzontale la femminilizzazione di alcune professori l'insegnante, l'infermiera, l'impiegata Uh, un altro caso emblematico appunto è quello del lavoro delle telegrafiste che sembra così simile appunto per certi aspetti ovviamente con le dovute differenze ad alcune realtà di lavoro nei call center e, oltre al fatto, oltre ai livelli di sfruttamento molto elevati le donne erano qui anche sottoposte a un atteggiamento dispregiativo e misogeno da parte appunto della società dell'epoca nei confronti del loro lavoro Uh, le due guerre da questo punto di vista hanno rappresentato anche per il lavoro femminile una frattura mh, profonda uh, che in parte per le donne ha significato una maggiore emancipazione con l'ingresso in settori tradizionalmente maschili come quello ad esempio metalmeccanico e anche qui l'ingresso non è stato indolore. Eh, perché è stato caratterizzato da una narrazione anche sprezzante, stereotipata del lavoro da, da parte dei compagni di lavoro e del, del lavoro delle donne le lavoratrici erano ad esempio accusate di lavorare poco e di spettecolare molto di lavorare senza averne reale bisogno, di andare in fabbrica con le calze di seta quindi anche qui eh, pregiudizi e stereotipi eh, nonostante questo appunto ehm, i mutamenti intervenuti nel corso delle due guerre hanno lasciato nel lavoro femminile, nelle lavoratrici, un segno indelebile eh, in termini di esercizio di autonomia e di, di libertà. Eh, un percorso appunto di emancipazione sociale ed economica che sembra essere caratterizzato da una doppia subalternità da una parte al datore di lavoro eh, e dall'altra alla componente maschile del mercato del lavoro incarnata dalla società patriarcale. Io mi fermerei qui, appunto, tralasciando volutamente eh, gli importanti mutamenti avvenuti dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, a partire dalla grande frattura prodotta dal femminismo ovviamente, dalla stagione di conquista dei diritti del lavoro, Uh, per arrivare poi all'ultimo ventennio degli anni ottanta e al nostro primo ventennio del, del, del nuovo secolo, ai nostri giorni, perché vorrei appunto che emergessero dalle domande e dalla discussione che vorrei fare alla professoressa Pescarolo e a Dalida. Quindi la prima domanda che rivolgerei alla professoressa Pescarolo è di partire appunto dalle origini. Mm, si parla appunto... Eh, dei pregiudizi che hanno prodotto stereotipi eh, che riconducono però ad una stessa matrice, cioè la supposta inferiorità delle donne. Eh, nel primo capitolo del libro eh, c'è proprio, proprio tutto dedicato a questo, ad indagare le radici storiche del concetto di inferiorità delle donne. Quindi chiedo alla professoressa se può approfondire questo aspetto. Allora, eh, aspettate che devo, mh, devo mettere il microfono, suppongo. Ah, l'audio ce l'ho già. Va bene, allora intanto ringrazio, mi sentite, vero? Intanto ringrazio Silvia Biagini per questa introduzione che oltre a essere molto generosa col mio libro è anche... Molto corretta, per cui appunto credo che una, il nucleo, proprio alcuni nuclei principali del libro, lei li ha già sottolineati. E quindi io cercherò di dire eh, qualcosa in più. Ma però, in parte, eh, ovviamente, eh, intrecciandomi con quello che lei ha detto. E per quanto riguarda appunto uh, la sua domanda sulle origini della discriminazione femminile degli stereotipi di genere io appunto ho cercato di rispondere nel libro facendo un'operazione che difficilmente si fa nel mondo accademico quella di uscire così liberamente dalla periodizzazione che in questo caso era quella dell'età contemporanea per mettere una specie di antefatto che invece si radicava addirittura nel mondo antico, però l'ho trovato indispensabile proprio per rispondere alla domanda sulle origini della discriminazione, perché se no, trattandosi di un libro che parla di lavoro, eh, l'aspettativa la, che si può avere, un'aspettativa di tipo co condizionata dalla nostra cultura economicistica, è che le donne siano state considerate inferiori perché erano lavoratrici peggiori. E, e, e, e in realtà gli uomini hanno pensato sempre che le donne fossero lavoratrici peggiori e perfino nel dibattito della nostra costituzione ci sono delle precisazioni verbali eh che vengono messe perché chiaramente alcuni dei costituenti intendono che la produttività della donna è inferiore a quella dell'uomo però invece l'origine della determinazione è molto più antica e molto diversa ed ha a che vedere più che con il lavoro con il ruolo eh, della sessualità e della, del tramandarsi della vita nelle società antiche eh, e, e quindi con il tema eh, della fedeltà delle donne eh, e di una capacità degli uomini di controllarle tenendole nel dentro le case in modo che non, ci, non si corre il rischio eh, che eh, le donne inquinino il sangue eh, nella procreazione e che il padre non abbia un figlio che è del suo stesso sangue il sangue era appunto nella, in queste società la base di, di una fiducia nelle alleanze militari e comunque anche di, di tribali insomma in qualche modo che, eh, ehm, che caratterizzavano il mondo antico eh, e allora appunto vi leggo anche se qui andiamo proprio molto lontano una riflessione di Senofonte eh, che ci fa capire quanto siano antiche le radici della domesticità femminile. Siccome ambedue le attività, quelle di dentro e quelle di fuori, hanno bisogno di lavoro e di attenzione, il Dio, fin dal principio, a me pare, ha adattato anche le nature scusate, adattato anche le nature, disposi il corpo e l'anima femminile a sapere sopportare meglio, no, disposi il corpo e l'anima maschile a sapere sopportare meglio il freddo e il caldo, le maree e le spedizioni militari, generò invece il corpo femminile meno adatto a queste cose. Ehm... E mi pare che Dio abbia affidato a lei le attività che si fanno all'interno, sapendo poi di aver ispirato naturalmente alla donna la cura dei piccoli appena nati ed averla affidata a lei, stabilì che essa amasse i figli più dell'uomo. È più bello per la donna rimanere in casa piuttosto che andarsene in giro, invece per l'uomo rimanere a casa è più vergognoso che aver cura delle cose eh, di fuori. E qui appunto emerge la mentalità militare eh, di queste società antiche, guerriere, eh, per cui appunto la virtù dell'uomo è di saper sopportare il caldo, il freddo, la fatica, eh, e quindi eh, così una mentalità che è legata anche uno scarso interesse stiamo parlando delle elite dominanti a uno scarso interesse per il lavoro quindi appunto la, le eh, gerarchie che si crea, creano che vengono create nella società da questa classe dominante aristocratica non hanno a che vedere col lavoro eh, E anzi eh, si vede poi eh, successivamente sempre commentando Senofonte che appunto addirittura gli artigiani sono disprezzati perché lavorano al chiuso e spesso addirittura davanti al caminetto, cioè non c'è un rispetto per il lavoro in quanto tale ma quello che però è importante capire e che già Silvia ci ha detto è che la cultura del lavoro delle classi popolari, in questo caso anche delle schiave, delle liberte, delle donne che più eh, erano delegate a fare questa fatica svalorizzata, però la loro cultura di lavoro era forte e loro non svalorizzavano queste attività. C'è sempre stata fino al, diciamo, alla all'avvento di società democratiche eh, eh, c'è sempre stato uno scarto fra la cultura del lavoro delle classi alte e la cultura del lavoro delle classi basse cioè la cultura del lavoro delle classi alte è debole eh, certamente lo è fino alla società borghese eh, la cultura del lavoro delle contadine delle donne povere così come degli uomini è molto forte caratterizzata da eh, una morale eh, che poi appunto se vogliamo possiamo eh, far vedere anche con qualche esempio se, se posso fare un salto se, se ho ancora la parola e se posso fare un salto oh, ehm, Vabbè, intanto appunto vorrei, vorrei dire una cosa sull'invisibilità l'invisibilità della donna diventa massima nel medioevo perché la donna è famula viri, cioè è una serva dell'uomo, è una sua proprietà e eh, perfino il suo lavoro è scritto al coniuge, per cui noi abbiamo una testimonianza di una brava storica che ci dice che nel 400 eh, eh, esisteva la figura del valio che vendeva il suo latte e contrattava, eh, negoziava sul prezzo del latte come se lo producesse lui, quindi questo è il massimo dell'invisibilità dell e coincide proprio con un'espropriazione eh, delle attività. Eh, e poi appunto, volevo fa, per, per, per ritornare su questo tema della cultura del lavoro femminile, aspettate che lo trovo, mm? volevo, volevo mm? forse non c'è più, eh, va bene. Eh, comunque, insomma, avevo da, di, da, da, da, posso recitarvi in italiano una poesia che invece era nel dialetto eh, del Monferrato, eh, una, una, una strofa in realtà cantata dalle contadine eh, che diceva eh, a proposito eh, dei suoi rapporti, i rapporti della ragazza che la cantava con il fidanzato. Diceva, la settimana mi parlunga un anno, eh, questo siamo nel Monferrato tra, tra 8 e 900, quindi siamo tornati al periodo eh, di questo libro, abbiamo, abbiamo ricontestualizzato il discorso eh, lasciandoci alle spalle le origini e dice, la settimana mi, mi parlunga un anno, domando al mio vicino, al mio vicino quando verrà il sabato. Quando è sabato mi si rallegra il cuore, domani è festa, rivedrò il mio amore. Il mio amore mi ha mandato in conforto, chi, chi io mangio e beve, che lavori poco, e, e, e aspetti a lavorare che sia a casa sua, che eh, non avremo roba e la faremo. Il mio amore mi ha mandato questa novella. Eh, che io stia all'ombra che diventerò più bella, ma io gli ho mandato a dire che è un villano e che sta chi sta all'ombra non guadagna il pane, cioè noi eh, vediamo che addirittura lei rimette mette a posto il suo uomo oh, oh, ed è eh, soltanto così, eh, questo, ho, ho, ho inserito questo proverbio soltanto per dare un'idea per. per come si può fare veramente voce a, a, una donna, a, di uno, a una donna lavoratrice fra 8 e 900, però eh, si, la, la, la forza della cultura contadina del lavoro è una cosa che molti di noi conoscono anche dalle, dalla storia delle nostre nonne, cioè è una storia relativamente vicina e le donne ne erano espressione anche più degli uomini. Eh, questo, con questo, per ora potrei interrompermi, che, o ci sono altre domande a cui non ho risposto? No, benissimo, anzi, grazie, perché ho trovato appunto una parte del libro davvero molto interessante. Mm, quindi, rivolgerei una domanda a Dalida chiedendole. Ehm, rispetto a, anche a quanto, a quanto detto dalla professoressa Pescarolo e sempre rispetto all'argomento dei pregiudizi e degli stereotipi mh, quali ancora influenzano e quali caratterizzano ancora l'attuale condizione delle donne nel mercato del lavoro? Ma ehm, intanto anch'io voglio cogliere l'occasione per dire che ho trovato anch'io molto interessante la lettura del libro e penso anche che dovrebbe essere un libro letto probabilmente dalla classe dirigente più ampia, parlo anche della politica perché purtroppo ancora oggi si stenta un po' a riconoscere in qualche modo il lavoro delle donne, almeno nonostante che noi viviamo in Toscana e tutte le statistiche ci dicono, ci danno alcuni dati che eh, diciamo rispetto ad altre regioni del nostro paese insomma sono più positivi diciamo così però per non ehm, non la voglio come dire, voglio rispondere alla domanda che faceva Silvia io credo che eh, la situazione del mercato del lavoro sicuramente dalle cose che ci diceva la professoressa è cambiato da quell'epoca da quell'era diciamo così e però ancora risente di alcuni pregiudizi eh, io credo che purtroppo ancora dobbiamo partire e anche per, nella nostra regione dal concetto che molti lavori ancora sono considerati lavori per uomini e lavori per donne eh, basta dare un occhio voglio dire a quello che è il mondo della scienza e della tecnologia e, e ci rendiamo perfettamente conto eh, mentre se noi guardiamo tutti quelli che sono i lavori di cura e quando dico lavori di cura intendo dire non solo lavori come dire, di badantato o comunque di lavori domestici ma intendo dire anche tutto quello che riguarda eh, eh, la cura i, dai bambini insomma agli anziani tutto questo è un lavoro che è considerato prettamente un lavoro femminile. Allora, io credo che eh, questo tema, e nonostante anche tutti gli studi, tutte le eh, come dire, delle indagini, ci consegnano dei numeri che eh, ci dicono sostanzialmente quanto ancora le donne siano e quanto le donne siano più capaci, ad esempio, nello studio. Eh, non solo rispetto alle lauree ma anche al conseguimento ovviamente delle lauree e anche alle, come dire, alla capace nella formazione anche in tutti eh, questi, questi eh, temi ma però eh, io credo che rispetto poi alla scelta anche al lavoro pesa, continua a pesare purtroppo ancora una volta un tema che è il tema ovviamente la, la dico così del concetto di affidabilità delle donne no e quando parlo di affidabilità intendo dire che sottintendo questa questione il tema ad esempio della maternità e del fatto che molto spesso eh, molto spesso purtroppo voglio dire eh, c'è un'assenza dovuta alla maternità con dei rischi anche rispetto al lavoro che viene in qualche modo assegnato che viene fatto quindi eh, cioè è nel conto nel giudizio di de, de chi deve assumere ad esempio che prima o poi voglio dire una donna può eh, scegliere di diventare madre e quindi c'è un tema che ancora oggi accompagna un grande come dire eh, uno dei temi appunto della, un pregiudizio rispetto al fatto di assumere una donna vale su questa questione del resto voglio dire ci ricordiamo tutti che non pochi anni fa eh, è stata eh, fatta una legge poi rimessa in discussione perché molto spesso molte volte nel momento in cui si assumeva una donna si facevano firmare le dimissioni in bianco in quanto appunto nel caso della maternità eh, poteva essere licenziata quindi questo significa che ancora oggi questo tema eh, come dire, accompagna purtroppo il lavoro delle donne ma direi anche che eh, si verifica questa situazione anche relativamente a quelli che sono i percorsi di carriera allora rispetto alle questioni delle assunzioni delle donne e quindi al tema della maternità molto, è molto forte questa cosa nelle, nel privato pubblico si gioca un ruolo diverso cioè che va a incidere sui percorsi di carriera se si deve fare formazione se si deve intraprendere se si devono intraprendere percorsi eh, di formazione di qualificazione professionale eh, e quindi anche di carriera anche in questo caso si privilegiano gli uomini a discapito delle donne e qui c'è anche tutto il tema che ci accompagna rispetto ad esempio a quella che è la differenza che, che molto forti che ancora esistono che sono ovviamente le differenze retributive no? da, da, tra uomini e le donne non è perché c'è una retribuzione inferiore ma è sostanzialmente perché le donne non accedono a quei percorsi di, molto spesso a quei percorsi di carriera che fanno progressivamente come dire eh, alzare il livello dell'occupazione femminile quindi come dire è un tema importante è un tema, un tema che io credo come dire ci pone a noi che siamo un'organizzazione sindacale in modo particolare eh, come dire eh, ci deve porre con un'attenzione particolare perché questo è uno dei è il tema dei temi vorrei dire relativamente all'occupazione femminile e quindi per, dire, per, per sintetizzare con una risposta, direi sì. Purtroppo ancora gli stereotipi e i pregiudizi influenzano moltissimo eh, il lavoro e le caratteristiche del lavoro femminile eh, anche oggi. Grazie, Dalida. Eh... Un altro aspetto che appunto a mio parere può essere interessante approfondire è relativo a una, forma, a una modalità di lavoro femminile ricorrente, mi, mi verrebbe da dire ricorrente nei secoli, anche se con caratteristiche, modalità e declinazioni diverse, che è il lavoro a domicilio, eh, che nel libro torna continuamente e forse più di altre forme eh, incarna l'invisibilità eh, sociale del lavoro delle donne e anche la pluriattività di cui parlavo prima. Nel libro la professoressa Pescarolo lo definisce il gradino più basso della scala dei lavori e quindi volevo approfondire con l'autrice la, questo aspetto. Sì, eh, grazie. Eh, io effettivamente tengo molto a parlare o a scrivere del lavoro a domicilio perché eh, se guardiamo alla storia del lavoro delle donne è stata un'attività di lunghissima durata, eh, eh, scusate se anche qui faccio un piccolo balzo indietro prima di tornare al presente, cioè noi sappiamo che nell'ottocento oh, l'attività manifa manifatturiera era soprattutto quella delle donne, delle campagne che e filavano a domicilio e questo era stata una conseguenza della crisi eh, della, del mondo medievale, del mondo moderno, delle corporazioni eh, che, eh, che si era sfasciato e aveva per, per, permesso, cosa che prima non si permetteva, agli imprenditori di andare a far lavorare eh, e le pezze nel caso dei sessuti e nelle campagne e, e, e quindi noi vediamo dei numeri al censimento per esempio del 1881 enormi di, di donne lavoratrici e sono donne che lavorano a domicilio ora questa mh, continuità si No, si spezza in qualche modo con l'avvento della fabbrica perché prima nella filatura e poi nella tessitura le donne eh, eh, non ce la fanno più a stare dietro sul mercato, le donne diciamo, le lavoranti a domicilio alla produzione che viene eh, dal dalla fabbrica e, e questo appunto è, è, è vero ma nello stesso tempo convive con una storia ignorata che è quella di come invece non nel tessile, ma nell'abbigliamento che sembra la stessa cosa ma non lo è eh, il lavoro a domicilio continua. Il, pre, il paradigma del lavoro a domicilio, il diciamo il primo nucleo del lavoro a domicilio eh, nell'abbigliamento, nella, no scusate, sì, nell'abbigliamento. Oh, scu ehm, è la paglia, le trecciaiole le famose trecciaiole delle nostre campagne famose nel mondo cioè i cappelli di paglia famosi nel mondo, soprattutto quelli maschili, le pagliette di signe esportate negli Stati Uniti io ogni tanto vedo delle immagini di, eh, de del primo novecento in cui si vedono delle folle per le strade delle folle di uomini con la paglietta in testa quindi non bisogna credere che Fosse poco oh, questo lavoro e questo lavoro è, cioè io ho fatto appunto delle ricerche interessanti che parlano anche delle proteste eh, delle trecciaiole che furono molto importanti come furono importanti le proteste delle lavoranti a domicilio nel secondo dopoguerra cioè sono eh, figure che pur stando fuori dalla fabbrica pur eh, essendo apparentemente invisibili poi si fanno vedere eh, e la quando le lavoranti a domicilio escono alla scoperta nelle lotte la sorpresa degli osservatori e magari di quel mondo che cercava che pensava che eh, tenerle lì fosse un modo diciamo in qualche modo di, di disinnescarne eh, eh, la, la capacità di protesta eh, queste, eh, si, no, fra queste figure si crea un grande stupore eh, non che poi il eh, lavorante a domicilio abbiano mai avuto un'enorme un forza contrattuale, però nel 54 eh, c'è una legge eh, che regola per la prima volta il lavoro a domicilio e la legge è, me l'ho scritta qui un appunto che apro eh, ecco, un, la legge è fatta da Teresa Noce e di Vittorio eh, e quindi eh, vediamo quali figure eh, e quale uomo anche eh, si fosse dedicata a questo e eh, è eh, uno, un, un famoso storico eh, o giur, giurista del lavoro eh, dei nostri tempi umberto romagnoli ha scritto può ritenersi che il lavoro femminile sia entrato nella storia giuridica non tanto con la legge che tutela le lavoratrici in occasione del parto, come si ripete, Vabbè, lui dice un'espressione veramente di, desueta, tralaticciamente, insomma, come si da, ripete trasmettendolo passivamente nei manuali scolastici, quanto piuttosto con la legge del 1900, ah, scusate, 58, 54, però è una fa, è una prima legge, del 58 sul lavoro a domicilio, anche se la compagna di Ciputi non viene nemmeno menzionata. Eh, cioè, Appunto, eh, questa è la cosa più vicina a noi. Appunto, si parla delle vignette di Altan e, e si dice eh, appunto che questa è una legge importantissima eh, perché, appunto, per il lavoro, il lavoro a domicilio di è stato importante. Ora, facendola breve, il lavoro a domicilio si. Eh, si sviluppa poi nella Terza Italia, come eh, molti di noi sanno, nel, negli anni 60 e 70, ritorna importantissimo, anche su questo, se abbiamo tempo, ma non voglio prenderne troppo, eh, si potrebbero dire tante cose, perché appunto poi nei piccoli laboratori, eh, per esempio della zona di San Mignato, eh, noi abbiamo potuto raccogliere, grazie a una ricerca di Monica Pacini, una storia di lavoro nero, di lavoro infantile, eh, molto importante. Eh, Ci cioè sono appunto queste donne che dicono che loro erano parenti, dei datori di lavoro ed essendo parenti questi parenti gli facevano pressione perché non si iscrivessero al sindacato e loro non si iscrivevano ma cominciavano a lavorare da bambina ce n'è una appunto che anche nel mio libro l'ho inserito che racconta che lavorava con i mattoni sotto i piedi perché se no non arrivava alla macchina eh, ecco quindi è una storia importante si lega a quella della pluriatività decisamente la pluriatività è stata Spesso eh, sottovalutata è stata una cosa che ha riguardato sia le donne che gli uomini e che in qualche modo si collega a quello che diceva Silvia nella sua introduzione. E per quelle, quelle signore romane che invece di dire sono Filatrice, sono tessitora, dicevano faccio tele, filo, eccetera. Avevano già una percezione di se stesse come pluriattive, il che vuol dire un'identità del lavoro. Di lavoratrice più debole e poi appunto naturalmente possiamo dire che tutte le donne sono pluriattive attraverso la doppia presenza e questo è un tema che certamente riprenderemo grazie anche a quello che ci, dir ci dirà Dali D'Angelini eh, quando poi attualizzeremo anche il discorso sullo smart working eccetera eccetera eccetera potrei concludere con questo Grazie mille. E la professoressa ha anticipato appunto la domanda che volevo fare a Dalida perché eh, se si parla di lavoro a domicilio come non pensare al lavoro da remoto, smart working, o meglio lavoro da remoto, che ha iniziato a caratterizzare appunto una modalità di lavoro nuova a partire dall'inizio della pandemia e che a mio parere contiene molti rischi per le donne soprattutto. Sì, c'è un, un filo che unisce. Si potrebbe parlare anche nel caso dello smart working e quindi del lavoro da casa, meglio dire, perché in questo lavoro è, è stato esattamente questo con quello che è stato anche il lavoro a domicilio. Insomma, eh, diciamo negli anni nel, nel 2020 abbiamo riscoperto un nuovo lavoro a domicilio che è un po' quello che ha rappresentato lo smart working in questa fase eh, infatti noi dobbiamo partire anche da alcuni numeri rispetto al ricorso al lavoro, al, al lavoro da casa perché noi eh, cioè la, la, la pandemia ha imposto una modalità di lavoro nuova perché nonostante che ci fossero delle leggi che avevano istituito la possibilità di lavorare in questo modo con uno spirito che era anche quello di eh, mettere insieme eh, diciamo la situazione anche no? dare, eh, provare a condividere no? eh, la situazione magari dei figli e non solo quindi un elemento che doveva guardare anche alla conciliazione in realtà c'è stato un ricorso molto forte perché per dare alcuni numeri eh, da 500 a 600 mila accordi individuali sullo smart working in due settimane siamo passati a 8.000 accordi individuali, quindi c'è stata una, un boom di questa, di questa modalità di lavoro. E, però va detto che questa modalità di lavoro ha riguardato tantissime donne, molte donne, che per fare questo lavoro hanno occupato le proprie case, le proprie abitazioni, Ehm, facendo delle postazioni di lavoro essendo connesse dalla mattina fino a notte e insieme a queste ovviamente a questo lavoro che era il lavoro eh, il, lo, il loro lavoro hanno dovuto fare i conti ovviamente col fatto che le scuole erano chiuse e col fatto con tutte le questioni che riguardano e che attengono ovviamente alle questioni di natura domestica. Allora io eh, credo che su questo versante noi abbiamo bisogno di analizzare bene come stiamo facendo non ci dimentichiamo che sia la fondazione di Vittorio tanto per citare ovviamente eh, i nostri studi sia lo studio che abbiamo presentato qualche giorno fa elaborato ovviamente da Ires Toscana e fatto eh, dal, cioè, insieme al coordinamento donne della CGL abbiamo provato a fare un'indagine molto precisa rispetto al sentimento e al sentire anche delle donne provando a parlare quindi un'indagine che ha provato a intervistare le persone, le donne di tutte le attività quindi non solo private ma anche pubbliche che hanno lavorato in smart working ovviamente noi pensiamo che eh, questa modalità con cui ci siamo confrontati con tutti i problemi di connessione, quindi di infrastrutturazione del paese e tutto quanto, non la voglio far lunga, ma tanto la conosciamo. È sicuramente una modalità che va, eh, come dire, che non può essere dispersa, perché può essere, questo ce lo dicono le donne intervistate, può essere anche un'opportunità, ma per diventare un'opportunità bisogna avere e bisogna contrattare tutta una serie di garanzie a partire lo dico perché non si dice mai e io invece credo che sia fondamentale a partire dal fatto che nel momento in cui una donna mette una donna comunque chi fa lo smart working in questo caso parlo ovviamente delle donne nel momento in cui si appresta a lavorare dalla propria abitazione c'è anche un lavoro di preparazione di connessione quindi di preparazione al lavoro che deve essere retribuito così come deve essere retribuito ovviamente il diritto alla disconnessione e riconosciuti tutti quei eh, la dico così tutti quei gli elementi di sicurezza che in una casa non esistono perché ovviamente molto spesso si lavora su un tavolo o di cucina o di qualsiasi altro luogo ma che non ha nessun elemento di sicurezza basta no in italia ad esempio il fa ci sono paesi europei pensa alla germania ma non solo la germania che hanno riconosciuto un'indennità a tutte quelle donne persone che hanno lavorato in smart working l'italia è passata l'idea che chi ha lavorato in smart working voglio dire sono magari dei fannulloni, o comunque hanno preso dei, per, dei periodi di ferie. Vale per le donne, questo vale anche per gli uomini, pensa alla pubblica amministrazione. Lo dico perché io credo che così come di Vittoria e Noce eh, a portare avanti la battaglia ovviamente, fondamentale sulla questione del lavoro a domicilio, io penso che per il sindacato italiano oggi è il momento di portare avanti la battaglia per contrattare nei contratti nazionali e anche qui voglio dire che alcuni contratti nazionali hanno riconosciuto già e hanno contrattato diritti in quanto è un lavoro subordinato hanno contrattato diritti ovviamente per quelle persone che eh, lavorano con questa tipologia di contratto quindi io penso che questa sia tra le sfide che noi abbiamo davanti, una delle sfide più importanti, anche perché questa modalità di lavoro comunque ha consentito, ad esempio, anche alle nostre città di, eh, come dire, di eh, respirare meglio dal punto di vista ambientale, perché basta pensare a tutti eh, i mancati spostamenti che ci sono stati e quindi l'immissione, no? Quindi questi elementi sono elementi che noi dobbiamo prendere ma dobbiamo avere una grande attenzione perché attraverso questa modalità di lavoro il rischio che le donne corrono è un rischio altissimo e è quello di ritornare ovviamente nelle mura domestiche e non avere riconoscimento che è giusto che abbiano rispetto a un lavoro e un lavoro riconosciuto e di qualità. Io credo che queste due sfide, cioè normare diritti e riconoscimento anche del lavoro e opportunità che questa modalità di lavoro può dare anche rispetto a elementi di conciliazione anche se qui apro e chiudo una parentesi io penso che siamo nella fase dove forse è sbagliato parlare di conciliazione ma bisognerebbe sempre di più parlare di condivisione del lavoro di cura e quindi anche del lavoro dei figli perché altrimenti noi donne ci rimettiamo sempre, comunque vada, e io credo che questa sia una battaglia che insieme alla sfida per normare quella tipologia di lavoro, noi bisogna tenere, tenerle fondamentalmente insieme, perché già la politica sceglie ovviamente di fare in modo che le donne siano relegate in, in determinate situazioni, insomma, ci ricordiamo le iniziative e le mobilitazioni che le donne hanno messo in campo, un anno fa no? rispetto ad alcuni eh, politici che insomma hanno messo in discussione o volevano mettere in discussione pezzi importanti della legislazione italiana ecco io penso che noi dobbiamo stare attenti perché la fase è delicata e quindi bisogna come dire avere eh, anche costruire anche delle alleanze magari con gli uomini per innalzare ovviamente una battaglia che è una battaglia di civiltà mi fermo grazie Danida passerei adesso a un'altra domanda che eh, rispetta a un tema che ci è particolarmente voglio, voglio, voglio parlare anche di quello che ha In... detto Dalila eh, anche vuoi... ora eh, se vuoi allora lo voglio dire sono molto d'accordo con quello che ha detto Penso che una situazione del tipo che stiamo vivendo non tarderà a richiamare eh, nella psicologia collettiva gli stereotipi del, di genere che, che, che, che conosciamo. È un'idea, appunto, idee legate all'invisibilità della donna mentre l'uomo può fare lavori anche esterni, perché la donna è aiutata dallo smart working nelle sue. So però appunto, come diceva anche eh, Valida, eh, io penso che questa battaglia non può non essere combattuta insieme ad altre e sono per la condivisione addirittura mentre lei parlava mi sono fatto una fantasia che potrebbe essere anche negativa ma però insomma, mi è sembrato intrigante che mh, attraverso oh, lo smart walking potessero rinascere forme di economia familiare e come fanno i tassisti che si condividono il taxi si potrebbero alternare sposto che lavorino per la stessa ditta, eh, al computer il marito e la moglie, insomma però appunto tutte cose che devono smantellare la divisione del lavoro fra uomo e donna che abbiamo adesso, eh, cioè eh, che, che ha tanti puntelli fra cui il fatto che uomini e donne lavorano in settori di e un altro discorso da fare è quello eh, sulla precarietà, perché le donne eh, in, questi, in questo frangente hanno perso il lavoro degli uomini perché erano più presenti ne, nei contratti precari che anche quelli sono visibile, la precarietà rispetto a una presenza stabile nel mercato di lavoro, quindi queste cose vanno molto guardate insieme. E con, per finire questo breve discorso bisogna ricordare che la condivisione della cura non è mh, inesistente in tutti i distratti sociali e in tutte le classi d'età, No, tra i ragazzi più giovani, tra le persone più istruite e nel nord c'è più condivisione e gli... più... meno ideologia del Mad Winner eh, e dell'invisibilità femminile di quanto ce ne sia negli altri. E questo voglio dire, mi fa pensare che quel difetto di istruzione che gli italiani e soprattutto i maschi italiani hanno rispetto ai loro uh, partner o, o, o, insomma, o, o, o, simili, o con simili paesi europei è un elemento chiave, lo diceva anche Chiara Saraceno in un articolo di oggi su Repubblica, è un elemento chiave delle politiche che si debbono fare, molto trascurato perché si dice l'istruzione non crea sviluppo, non è adatta per la piccola impresa italiana tutto vero, ma proviamo a ripartire la distruzione e, a, e, e vediamo se eh, questo non produce anche sviluppo in una direzione diversa da quella del passato. Scusate se so, sono stata invadente, ma eh, naturalmente insomma ero stata sollecitata su una cosa che a me interessa. E basta. No, anche allora... grazie mille perché appunto per Passo al tema, che era un po' di scelta. ...i momenti storici appunto, che è stato l'antagonismo, le rivoluzioni, quindi dal movimento dei fasci siciliani, Sì. Eh, sì, ma io sono stata affascinata eh, dalla protesta femminile perché eh, anche se ha dei moduli dei moduli eh, diciamo che, che, che, che, che, che i socialisti appunto definivano anarchici, eh, che quindi sono dei, mob, dei moduli che per una cultura di partito che si eh, afferma progressivamente proprio fra 8 e novecento non sono quelli regolati eh, eh, che invece sono politicamente utili ma per esempio la vicenda delle lotte per il pane eh, della protesta delle torinesi nel 1917 chiaramente Risente della notizia dei moti bolscevichi, non è puro moto di sussistenza, risente della notizia dei moti bolshevichi del 17 che proprio dalle donne erano partiti e anche questa è una cosa raramente detta eh, de, de, de, del febbraio del 17 la cosiddetta rivoluzione democratica russa eh, contro con, con, eh, che fu coronata dall'avvento del parlamento o nella società russa eh, ecco oh, questi moti che poi di rimbalzo ci sono nel 17 a Torino sono certamente mo, moti contro la guerra e per il pane come lo erano quelli della Russia sovietica. Quello che mi ha colpito abbastanza negativamente è che eh, Turati, che era il capo del, socialismo, del partito socialista italiano, svaluta completamente questi moti e li equipara a Jacquerie. E questo è... C credo anche il giudizio che sostanzialmente dà sulla rivoluzione sovietica, ma li definisce anche antipolitici. Ora io penso che questo tipo di movimenti comunque si possano valutare le loro conseguenze sul piano politico, anche negativamente, eh, però eh, sono movimenti così politici da avere appunto attraverso per esempio la rivoluzione sovietica condizionato tutto il Novecento. Io non sono favorevole a quel, a quel tipo di rivoluzione, a quel tipo di violenza, però penso che il suo esito abbia condizionato eh, la politica e la cultura eh, della sinistra per tutto il Novecento. E Quindi questo modo di lottare delle donne non è importante è un modo di lottare che può che ha, che ha avuto e può avere una forte influenza le donne non sono state al centro di quelle violenze hanno solo innescato la protesta di eh, certo non avevano armi quindi appunto tutto questo mi fa pensare che ci sia una rimozione per benista che forse non serve Bene grazie mille eh... Una domanda invece che volevo fare a Dalida riguarda più il nostro interno, la nostra CGL, perché come donne della CGL abbiamo guidato eh, le proteste delle lavoratrici per tanti anni, anche ancora lo facciamo, eh, però guardando al nostro interno... Eh, All'interno della CGL, anche magari rispetto alla gestione di c'è una differenza fra appunto, sindacaliste donne e sindacalisti uomini. Sì, ehm, allora, intanto mi preme dire che la storia del sindacato è una storia anche di donne, perché veniva detto prima: pensiamo alle mondine, alle braccianti, alle tante lavoratrici anche a domicilio, no? Voglio dire, quindi le donne hanno fatto una parte importante della storia del sindacato io credo che però onestamente non possiamo dire che la storia delle donne ha eh, se non negli ultimi tempi cambiato eh, il, il modo comunque del sindacato italiano cioè se noi pensiamo e parlo della CGL eh, in modo particolare è una cosa molto recente perché si parla di dieci anni fa che è stata eletta la nostra segretaria generale Susanna Camusso a dirigere questa organizzazione e veniva ovviamente da una scelta fatta in questo caso dall'ex segretario cioè Guglielmo Epifani che aveva fatto la prima segreteria con la parità di genere cioè una segreteria suddivisa in quota uguale tra uomini e donne. Questo che significa? È chiaro che è importante aver fatto essere andati in quella direzione, ma questo non significa aver risolto assolutamente i nostri problemi. Se noi guardiamo anche nella nostra regione, tante donne avevano responsabilità generale, oggi è vero che in Toscana c'è il Segretario Generale che è una donna, ma purtroppo abbiamo perso nel tempo tante responsabilità di direzione generale delle donne. Allora, io credo che eh, come dire, il percorso dentro il sindacato è un percorso ancora molto in salita, perché in primo luogo c'è una difficoltà maggiore da parte delle donne ad accettare anche eh, la scelta di assumersi questa responsabilità, per una ragione molto semplice, che il sindacato, così come tante altre organizzazioni, sono organizzazioni pensate al maschile, dove purtroppo questo tema, come dire, di fronte a una scelta di una donna, prevalgono molto spesso meno la carriera, ecco la dico forse male, ma voglio essere estremamente chiara, e prevale più delle scelte anche di natura personale, che non solo inevitabilmente la famiglia, eh, guardate, io ho misurato in alcune delegate giovani la scelta a un certo punto della propria attività di dire siccome io voglio rimettermi a studiare abbandono la possibilità di fare la delegata e mi rimetto a studiare oppure voglio fare un'altra cosa cioè mentre un uomo pensa solo e soltanto all'elemento della carriera di arrivare una donna ha anche bisogno di spazi di sé per sé e di fronte a uno spazio per sé sceglie lo spazio per sé cioè io vorrei anche come dire c'è anche questo elemento che io ho riscontrato e che reputo peraltro elemento estremamente positivo perché come dire, fa parte anche del nostro essere diverse tra virgolette nel senso ma lo dico perché è eh, io lo vivo come elemento fondamentale come elemento estremamente positivo però ci sono, c'è un tema che è quello di come si fa sindacato, di come è organizzata anche il nostro sindacato che cozza che, come dire, non è esattamente, cioè non funziona esattamente con la scelta di una donna, se noi guardiamo anche le compagne la dico così, che hanno assunto anche incarichi molto importanti sono compagni che molto spesso hanno una vita, da un punto di vista anche familiare, diversa, molto più libera, diciamo, rispetto a quelli che sono magari eh, situazioni di lavoro dipendente normale. Quindi questo è un tema che io credo vada indagato e bisogna sempre di più fare in modo, come dire, per affermare anche una modalità di lavoro che non significa che per fare un contratto bisogna sempre fare le nottate. No? o che magari quando si dice di cominciare le riunioni, dico delle banalità, si cominciano nell'orario che si stabilisce che devono cominciare e si fanno finire in un orario decente che consenta alle persone magari di fare anche delle attività che riguardano delle scelte individuali o comunque delle scelte di natura familiare. Ho, detto, ho fatto questo elemento ma per dire che c'è un tema che noi dobbiamo indagarlo. Eh, io penso quindi che, eh, e nell'indagine, nelle ricerche che noi abbiamo fatto, l'abbiamo toccato con mano questo problema, io penso però che noi abbiamo un problema da affrontare dall'origine, nel senso dal momento in cui le nostre scritte, perché c'è qualcosa che non torna, noi abbiamo oltre il 60%, parlo della Toscana, 65% delle degli iscritti al sindacato che sono donne e la percentuale delle responsabilità è una percentuale irrisoria rispetto a questo dato quindi vuol dire che da una parte ci sono i temi e i problemi che io affrontavo ma da una parte c'è anche una come dire una un'organizzazione che è fatta ancora di troppi maschi che affronta di scelte come dire eh, evidenziano dei pregiudizi e fanno avanzare magari scelte che ricadono sui maschi anziché sulle donne e io penso che questo è uno degli elementi che noi abbiamo bisogno come dire di affrontare ehm, io penso che noi dobbiamo costruire noi specialmente chi come me ha questa responsabilità noi dobbiamo costruire tutte le condizioni affinché noi Dobbiamo contare sulle disponibilità e le libere scelte delle compagne e delle donne. Io penso che il sindacato ha bisogno delle donne perché la nostra visione del mondo, la nostra visione del lavoro, la nostra visione del futuro, le nostre capacità, insieme alle capacità degli altri, possono, come dire, cambiare davvero, possono spostare, possono, io vorrei dire, cambiare il mondo. Del resto, permettetemi, faccio questa... Eh, breve riflessione noi viviamo in una pandemia che credo specialmente in questa seconda ondata ha determinato anche qualche problema qualche contraccolpo contra co anche psicologicamente in ognuno di noi no? perché insomma è un dato di fatto e questa è la realtà ecco, io mi piacerebbe fare una statistica per vedere come queste fasi sono state portate avanti affrontate dai governi dove a capo dei governi ci sono le donne e dove a capo dei governi ci sono gli uomini ecco io mi sento di dire che laddove i primi ministri comunque i presidenti eh, di regione ma non solo ci sono laddove ci sono delle donne io credo che i risultati migliori eh, si possano come dire si possano vedere lo dico soprattutto se guardo all'insieme dei paesi europei perché io penso che e anche questa è una dimostrazione che probabilmente per come siamo fatte penso che possiamo soltanto dare un contributo positivo quindi su questo noi penso che il sindacato debba lavorare molto e in modo particolare ora perché andando avanti e con questa situazione che si è determinata io penso che insieme a tutte le sfide noi dobbiamo sfidare anche dall'interno la nostra organizzazione dobbiamo soprattutto come dicevo prima portare al nostro fianco i nostri colleghi i compagni che lavorano con noi nel sindacato per fare in modo che questa diventa la battaglia e la condivisione sì di percorsi che facciano cambiare molta anche la nostra organizzazione grazie danida c'è tanto lavoro da fare eh, vorrei fare appunto e poi se ci sono delle domande da, chi ci, da parte di chi ci sta seguendo è possibile leggere nella chat e potete rispondere eh, facendo a tutte e due la stessa domanda che è la domanda ehm, quali sono appunto le prospettive? Mh, lavoro femminile eh, considerando sia le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria che fra l'altro eh, ha visto le lavoratrici particolarmente esposte a causa della loro maggiore concentrazione settori eh, pubblici e privati che eh, appunto hanno fatto la differenza, le lavoratrici del settore sanitario, le addette alle pulizie, le lavoratrici della grande distribuzione eh, che hanno svolto un ruolo determinante mh, e considerando anche quindi le conseguenze economiche eh, e sociali che eh, questa pandemia che ci porteremo dietro pertanto ancora non ha, come dire, ancora non ha dispiegato ma dispiegherà. Eh, che, e poi anche rispetto alle mh, ipotizzabili e possibili opportunità connesse con i recovery fund parla? parlo, parlo io parlo parla d'Alida? Sì. Eh, Alessandra? Ah, va bene Ma dunque per quanto riguarda un una questione generale che vorrei porre è che secondo me le donne mh, sono in questo momento un soggetto veramente importante per la politica italiana e che di fronte a un mondo che noi critichiamo perché eh, le diseguaglianze aumentano, perché non si fanno politiche redistributive in Italia in particolare efficaci, Ecco, io credo che le donne siano un soggetto che pur essendo naturalmente stratificate socialmente al loro interno, avendo quindi interessi diversi, però in tutti questi anni hanno coltivato un'idea di uguaglianza, uguaglianza di genere, ma ecco, potrebbero essere anche dei soggetti eh, da, come dire, con cui dialogare eh, per farne eh, un... Così un pubblico più interessato all'uguaglianza di altri, eh, visto appunto che questo ideale si sta certamente scontrando con una frammentazione sociale, con una. Con, con, con, delle, con, con, un tras, con una trasformazione ideologica, culturale anche, che eh, in, indeboliscono questa prospettiva, ma proprio nel momento in cui, come appunto eh, si sottolineano sociologi, eh, eh, so, eh, Ancora più che economisti, ma anche insomma, economisti, brandolini, insomma si possono fare tanti nomi, eh, cioè, effettivamente la disuguaglianza in Italia è molto aumentata, è aumentata in tutti i paesi europei, ma più nei paesi mediterranei e meno nei paesi che avevano comunque delle loro tradizioni socialdemocratiche, eh, come quei paesi nordici, quindi insomma, penso che dovremmo cercare di cogliere eh, l'attivismo che c'è, la voglia di attivismo che c'è nelle donne per creare una solidarietà che però oltrepassi il mondo delle donne, perché appunto poi il mondo delle donne rischia sempre di cadere nel separatismo, nella, così, in un leggersi a vicenda, in un separatismo anche mentale, ecco, che io trovo abbastanza uh, pericoloso. E poi, va bene, mi sembra che l'altra domanda era più... Uh, sulla prospettiva del lavoro e questo eh, beh, insomma è abbastanza difficile capire le prospettive del lavoro in generale ma il lavoro è diventato come tante altre cose secondo me il valorizzarlo è diventata più che, più che prima una scelta politica oltre che una necessità mm? è una, se noi pensiamo, io lo penso che il lavoro sia un collante di coesione sociale fondamentale, oltre che un'attività che si fa per, eh, per poter rispondere ai propri bisogni, ecco, allora credo che eh, bisogna fare una politica generale che il lavoro lo crei anche, eh, cioè lo, lo susciti, lo crei, crei sviluppo e crei lavoro di tutti i tipi, vari tipi, naturalmente tendendo a valorizzare il lavoro qualificato, eh, il lavoro anche innovativo, il lavoro creativo e insomma credo che questo sia molto importante dentro le politiche anche del, del recovery fund, che. È, sono come sapete tutti una grossa occasione e un grosso rischio di cui ancora cioè, siamo tutti qui con la pelle un po' accapponata <ride> la paura che, che, che, che leggevo un articolo di Tito Boeri su mi pare su Repubblica scritto con qualcun altro che diceva guardate che l'Italia ha, ha avuto sempre difficoltà a spendere i fondi europei Ora, questa è una tale quantità di soldi che eh, non si sa se in Italia si, si riuscirà a attrezzare per spenderli. E questo, al di là del dei contenuti su cui non è detto, credo che siamo abbastanza d'accordo, eh, mi sembra un grosso rischio, mi sembra che ci sia una discussione che invece di affrontare questi nodi è finalizzata a ricercare potere per il proprio partito, visibilità per il proprio partito, questo lo sappiamo tutti. Non sono io a dover fare questi discorsi un po' da giornalista. Bene. Sì, io sono molto d'accordo sulle considerazioni che faceva la... Alessandra, e però voglio... Sem fare semplicemente una battuta allora io credo che la pandemia ha messo in luce tutti i mali strutturali che ci portiamo dietro da tempo cioè ha evidenziato e ha soprattutto evidenziato che un modello di sviluppo come quello che noi abbiamo conosciuto è un modello di sviluppo che ha fallito quindi io penso che le politiche europee tant i tantissimi soldi che vengono immessi dall'Europa eh, bisognerà che a partire in questo modo dal governo italiano perché eh, di lì si deve partire debbano essere messi in campo progetti così come chiede l'Europa strategici che possano cambiare il modello di sviluppo e quando dico cambiare il modello di sviluppo dico sostanzialmente che non ci può essere ad esempio occupazione di qualità se non si crea ovviamente eh, se non si prova a creare l'occupazione a creare un'occupazione, eh, un progetto quindi europeo che consideri come dire eh, il cambiamento anche no, del, del modello che noi abbiamo conosciuto e, e quindi io peraltro la CGL ha un proprio, una propria idea, un proprio documento che dice dall'emergenza un nuovo modello di sviluppo quindi i progetti devono essere progetti strategici e che guardano in modo particolare, la voglio dire così, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, partendo dai temi che riguardano l'ambiente, perché voglio dire troppo spesso li abbiamo abbandonati, e lì c'è, un bel pezzo anche di creazione di nuova occupazione e di occupazione di qualità, quindi... Eh, Qui c'è, io credo, una sfida che insieme alle altre, eh, io ho paura che non sia colta, perché vedo sia rispetto alla politica, al di là delle liti, anch'io penso, come dire, lasciamole agli altri, no? anche le liti di questi giorni. Però io, la mia preoccupazione più grande è che noi non siamo pronti, come classe politica in qualche modo, a raccoglierla questa sfida cioè a fare in modo che davvero i progetti che attengono e che l'Europa ci chiede siano progetti all'altezza di cambiare i connotati di questo nostro paese. Cioè io questa è una preoccupazione, ma come dire, noi vogliamo spingere in questa direzione perché il momento è adesso, cioè se noi non riusciamo a prendere quel treno rischiamo come dire di non crescere come invece sarebbe necessario per dare risposte anche all'occupazione in generale, ma anche all'occupazione femminile. Ecco, io penso che tra l'altro le donne possono svolgere anche tantissimi, cioè possono dare un contributo importante in questo momento, in questa fase, anche alla politica. Quindi, come dire, è un po' anche un auspicio, no? Però del resto, voglio dire, se noi guardiamo, siccome abbiamo iniziato, abbiamo come dire, ragionata appunto sui temi dell'occupazione femminile, no? Su tutte queste cose mi viene da dire, se andiamo a vedere i dati dell'occupazione rispetto alla pandemia ci rendiamo conto che chi ha pagato il prezzo maggiore sono le donne in questa pandemia, perché sono coloro che prevalentemente lavoravano in un lavoro anche povero, diciamo così, ma in quei settori come il turismo, il commercio, tutti quei, quei settori che sono stati chiusi quantomeno, no? comunque che hanno subito e sono quelli che pagheranno il prezzo più alto. Allora, a maggior ragione per questo, io credo che ci debba essere un impegno proprio per cambiare radicalmente il modello che noi abbiamo conosciuto, quindi, come dire, e che provi a fare della coesione sociale e della riduzione delle disuguaglianze l'elemento cardine di qualsiasi iniziativa che va in quella direzione. Io ho visto che al momento non ci sono domande nella chat. Mi dispiace aver dovuto fare questa presentazione con questa modalità che in realtà poi, insomma, <ride> Alessandro Dalida lo sa, l'avevamo prevista in presenza naturalmente mh, per l'8 marzo e poi abbiamo sperato di poterla recuperare in presenza e ci siamo rese conto che questa era l'unica modalità eh, è stata comunque a mio parere molto interessante eh, io ringrazio Alessandra e Dalida per la bella discussione e invito, eh, ringrazio chi ci ha seguito mh, con l'invito davvero a leggere questo libro che fra l'altro è anche presente nella nostra biblioteca della Fondazione Valore Lavoro perché dà una ricostruzione molto molto approfondita e ben strutturata dell'evoluzione del lavoro femminile. Grazie mille e buona serata. Grazie. Grazie. Buona serata.